US Open 2017, Nadal attende L.Mayer Il rivale designato di Roger Federer è da tempo Rafa Nadal. Per entrambi, una stagione incredibile, ritorno inatteso per risultati e continuità. Resistono alle scosse del tempo, replicano ad un tennis in divenire. Frullato di emozioni, pioggia di sorprese. Protagonisti all'angolo, eliminati senza diritto di replica. Identificare nella parte bassa il possibile riferimento è difficile, Federe e Nadal invece allungano un'ombra lunga sulla prima porzione di tabellone. Non esprimono il miglior tennis, ma personalità e storia giocano un ruolo chiave. La capacità, evidente, di gestire ogni situazione. Contaro Daniele. Abbio zoppicante per Rafa, chirurgico nei tre successivi parziali. Seconda affermazione, dopo quella d'avvio con la Jovic. Nel terzo match sull'Artur Ashe, l'ultimo della sessione diurna, Nadala affronta Leonardo Mayer, una novità a questo punto della competizione. Per il sudamericano, due volte al terzo turno Allus Open, nel 2012 e nel 2014, un lungo percorso, iniziato dalle qualificazioni. Alla terza fermata, sconfitta con Mark Terer, poi il rientro da LM. Prende piede da qui la sua cavalcata. Exploit con Gasquet, secondo punto con Sugita. Contro pronostico, contro lo spartito. Difficile possa insediare Nadal, specie in un contesto lontano dalle caratteristiche tecniche di Maier. Surce, Richard et Getty Jettimanges Nord America. Tre partite tra i due in carriera. Ad Indian Wells, sigillo spagnolo nel 2012, 61-63 a rinforzare il precedente assunto, due anni dopo il ritiro di Maier prima della lotta con il Mallorchino. Le altre due sfide riconducono al rosso, superficie che esalta entrambi i contendenti. Differente, però, la capacità di assorbire e sfruttare altri terreni, in questo senso il gap è enorme. L'incontro odierno può rivelarsi fondamentale per Nadal, è l'ultimo passaggio semplice, dal quarto turno inizia probabilmente il vero torneo, con uno tra Troiki e Dorgopolov. Occorre quindi ultimare la preparazione, trovare le giuste sensazioni.